un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con ritorno alle origini parte seconda come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici e le amiche del canale i sostenitori e tutti coloro che seguono i miei canali social e se non l'avete ancora fatto come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete Oltre link per acquistare giochi scontati in piattaforma fino al 70% troverete anche i link per seguire i miei canali social. E approfitto ancora una volta per ringraziare l'amico Jason Farmer per avermi suggerito di portare avanti questa serie. E infatti per chi non lo sapesse, questa serie nasce in... Uh, um, in farming 19 nella famosissima serie o meglio vecchia serie dalle stalle alle stelle ma in realtà chiedo scusa questa uh, questa serie nasce uh, dalla serie caffè in farm e allora ragazzi detto questo iniziamo questa nuova questa nuova avventura allora ragazzi come Avete ben letto dal titolo. È arrivato Peppiniello. Ten Willa, chi è? Chi è? Chi è? Allora non so chi ha fatto partire. Comunque, buon pomeriggio a tutti, naturalmente. Quindi, stavo dicendo che. Qui, Caspari, carissimo. Buon pomeriggio. Thank you so much. Facciamo un bel applauso al nostro Casparozzo, che naturalmente ci viene sempre a trovare. Allora, ragazzuoli, andiamo avanti. Quindi, stavo dicendo che. Uh, per chi non lo sapesse Peppe Nillo appartiene alla serie dedicata a Totò e Peppino e quindi quando arriva Peppe Nillo vuol dire che si fanno un po' di cose uh, Sì, in realtà ho settato io il ritardo su, sui sound alert questi qui, quindi non preoccuparti. Ben tornato carissimo, non so se ci siamo sentiti all'inizio di settimana, comunque buon fine settimana carissimo E oggi ragazzi con il nostro pepe nello andiamo a, andiamo a mettere un po' di eh, lucine un po' di addobbi natalissimi E c'è un po', sto riscontrando un po' di problemucci. Qui. Allora, nel frattempo oggi ci facciamo una cosa light light. Quindi andiamo con la nostra peciottina Che vi ricordo se volete. Eh, c'è nella descrizione del video come sempre troverete un, un link che il pacchetto di mod up, che sto utilizzando in questa ma anche in altre serie che naturalmente non sono presenti nel mod ab ufficiale Uppla, eccoci qua non preoccuparti caro caspari vai tranquillo l'importante è che me ne sono accorto comunque carissimo allora approfittando per ringraziare maximum maxim euro track 2 per il follow a canale per eh, per aver seguito il canale quando ero naturalmente offline e naturalmente approfitto come sempre per salutare e ringraziare tutti coloro che si iscrivono anche al mio canale youtube e dalle statistiche il 90% di voi che guardano questi video non sono follower del canale mi raccomando, naturalmente seguire il canale è totalmente gratuito e poi ovviamente eh, lasciate un bel like ai video se vi piacciono ecco qua allora, vediamo un pochettino qua dobbiamo mettere un po' di lucine quindi iniziamo iniziamo hi everyone welcome to this video as i see every time first of all i want to say thank you so much to my moderators friends people and supporters and if you are not a follower of this channel please do it follow this channel it's free and anonymous and uh, don't forget to like this video and share thank you so much l'altro ieri mi è arrivato, aia ah, yeah. vedi che c'è un sito eh, allora, mo ti dico come si chiama per rimuovere i bot barra followers allora, ce l'ho salvato sul browser allora, si chiama Twitch, follower, remover Ah ok, perfetto, allora tutto a posto è ottimo, è quello che ho utilizzato pure io In un attacco bot che è stato fatto l'anno scorso Anzi quest'anno a marzo Allora, mettiamo innanzitutto, andiamo avanti Quindi mettiamo un po' di lucine oggi Ecco qua Ci mettiamo lucine approfitto anche per salutare l'amico morino underscore VR, ma anche il mitico mister aye ah yeah, Mr. Yeah, mister aleasso ecco qua qui spero soltanto di non urtarci sotto con il turbo star ma prenderemo una scorciatoia una shortcut salutiamo il mitico guys naturalmente un altro bravissimo streamer ovviamente vi invito anche a passare nel canale del nostro mitico casparozzo e mi raccomando come dico sempre attivate le campanellose in chiuso ma don't forget to follow allora giuni whai uh, allora qua mo dobbiamo mettere l'alberozzo in realtà avevo già fatto una mezza, una mezza prova off camera di come decorare ma ho deciso di farlo in live perché mi sembrava anche giusto condividere anche con voi naturalmente questo evento allora qua mi, mi manca l'alberozzo ah, l'alberozzo sta qui allora qua abbiamo anche le bancarelle del mercato di natale belline queste qua poi le metteremo più avanti nel frattempo devo trovare l'alberozzo. Spero di averlo caricato. Eh? Altrimenti ho fatto una gaffe. Allora. Non questi. Vediamo se riusciamo a trovare. Che dici Caspari? Riusciamo a trovare l'alberozzo qua? Ne ho trovato uno carino. In un modab esterno. Ah no no. Questo qui l'ho trovato. Scusate. In mod modab questo qua. mod modab ufficiale. Allora, dovrebbe stare verso la fine. We will find the Christmas tree at the end, I hope. miseria quanti ce ne stanno? Vediamo un po'. Mi sa, mi sa, mi sa che non è questo. Ma sa, ma sa. Ma sa, ma sa. Fammi vedere un po', alberi. Wow, l'avevo caricato. L'avevo messo proprio appositamente. Allora, vediamo un po' qua edifici Wow, che, che gaffe. In diretta, ragazzi. Mi ha fatto una bella gaffe in diretta, ma io non ne sono convinto però. Se ne fa possibile. C'è qua qua... Allora, allora. Qua ci sono lush. Le lush. Le Ah, questi sono i, quelli con i fari spotlights. Allora, andiamo un po'. Voilà, l'avevo convinto di averlo caricato. Allora, qua, decorazioni. Eccolo qua. Eh? Quando uno fa le cose di fretta non le, non le trova mai, ecco qua. Allora, qua abbiamo un bel alberozzo. Voilà. Allora, vediamo un attimo una cosa. Allora, cambia modalità libera. Ok, perfetto. Quindi, facendo così, non dovrebbe modificare. Vabbè, un po' di modifica l'ha fatta. Noi ci aggiungiamo un po' di cosa Allora, questo lo mettiamo qui. Poi. Poi un altro lo mettiamo qui tanto qua non ci passeremo né ora né mai con i mezzi ecco qua guardiamo allora, un po un altro lo metterei qui vabbè non ha modificato tantissimo la modificazione accettabile ui carissimo moreno e tutte naturalmente amici e amiche di youtube vi invito a passare nel canale del nostro moreno nazionale a ad iscrivervi al suo canale ad attivare le campanellozze mi raccomando allora morino 91 12 ecco qua e naturalmente invito a passare nel suo canalozzo facciamo anche uno shootout al nostro caspari che è sempre presente Allora. Eh. E mettiamo. Ecco qua. Ok, mi dice che devo aspettare ancora un pochettino. Va bene, intanto facciamo un grande applauso nuovamente. Oh, via! Oh yes, oh yes, allora ragazzoli, oggi c'è Peppe quindi chi conosce questa serie c'è Peppe caro, caro, carissimo morino E quindi, ok noi abbiamo anche la nostra operatrice di centrale naturalmente che ci avvisa che ci avvisa delle situazioni. Ah, proposito questo, qua devo mettere, qua ci devo mettere un'altra bella illuminazione, una bella lucettina all'ingresso del um, DUI. Allora, decorazioni, alla fine siamo riusciti a trovare. Allora, ecco qua, questo, questo si potrebbe anche mettere bellissimo wow, questo ci va giusto giusto Casperi questo qui ci va giusto giusto ecco qua oh ha fatto il danno Vabb ah no ha livellato un pochettino vabbè ci sta ecco qua stiamo preparando il villaggio qui perché poi ci sarà uno speciale Natalozzo e uno speciale il trend 1 vediamo un attimino come organizzarci allora mettiamo un altro alberozzo lo mettiamo qui vicino Oh, ci ha ricordato anche una vecchia hit Hit, fra, fra virgolette, insomma un, un vecchio, uno dei primi sound alert In realtà questo è stato, mi pare, il quarto il quinto sound alert che, che ho realizzato per i canali degli amici e delle amiche streamer Allora, quasi quasi, questo se lo metto qua eh, non è realistico Mettiamolo così Allora C V mettiamo un po' più così Ecco qua oh, Chissà se alla fine poi Questi premi Ci daranno Cosa succederà Eh sì, ha chiuso il canale, ma diciamo ha chiuso l'attività di streamer. Ma sicuramente il mitico Jason io poi l'ho contattato proprio ieri per, uh, per ringraziarlo di avermi dato l'idea di, di, di mm, venire a, a, a rimodernare un pochettino questa serie. Perché, insomma, chi. È un, un vecchio frequentatore di questo canale sa che sta serie è nata su Farming 19 e quindi gli ho mandato un messaggio uh, tramite uh, Discord per ringraziarla, insomma, lui, e lui è, a, a, a, è, stato, scusate, è stato molto felice di, di, questa, di questa dimostrazione di, di stima. Eh, oltre che eh, una dimostrazione di, di grande eh, amicizia seppur virtuale insomma con lui e quindi lo, lo, sicuramente lo, lo rivedremo magari lo, lo, lo riascolteremo chissà magari più là non con il nick di Jason magari con uh, qualche altro nick ma noi sapremo che comunque eh, è la persona ecco che è una persona veramente in gamba. Bamboo, ma io comunque, ovviamente, grazie Jason, thank you so much. scesce una bella battuta di mani, però sai. Grande dico Jason. E lui ha chiuso il canale. Io ho il suo, diciamo, il suo account privato, ma per questioni ovviamente di privacy non, non, non posso darvelo. Comunque, se eventualmente voi volete gli porti i vostri saluti scrivetelo sia a voi amici di twitch ma anche amici di youtube lasciate un messaggio e io sarò ben lieto e felice di poter dare un po di dimostrazione di, di, di stima nei confronti di questo amico streamer che, insomma è, è un bravissimo streamer molto umile ok morino tanto sicuramente lo sperando al più presto di, di rivederlo un pochettino sotto altre spoglie allora qua io metterei un paletto con le lucine che vanno verso il, il palazzetto qua oggi si, si, assi, si assi già, come dice non si può dire la parola la mal non si può dire ecco qua anzi quasi quasi Mm, questo qua, giusto Non ce ho pensato Ecco qua A proposito, Morino Ma poi hai visto un po' la, la, Come ho rimesso O meglio, come ho cercato di mettere Il più possibile A posto la, mm, Il salvataggio che mi hai mandato Ragazzuli, ovviamente... Se avete i punti di canale potete riscattare anche Alessia Cargarozzo, mi raccomando soprattutto a Pandozzo perché ultimamente lui sta bevendo poca acqua e quindi dobbiamo fargli fare un po' di... <ride> ah, grazie ragazzoli, ci vuole. Eh? vi dico solo acqua a temperatura ambiente ed è fresca molto molto buona allora vediamo un po' qua sulla stalluccia qua io vorrei mettere io vorrei mettere qualche le lucine si sì, le metto magari le metto qui per fare l'arco vediamo un po' facciamo una simulazione mi perché... spogliatoio eh, eh sì allora qua noi abbiamo anche i cavallozzi a proposito fammi vedere un attimo se devono mangiare che adesso io sta serie ovviamente me la, me la sto portando avanti off camera offline quindi diciamo che sto cercando un pochettino di tenirla sempre un pochettino aggiornata allora questi Vabbè, i maialozzi Ci stiamo qua, stanno bene Allora ragazzi, una cosa importante Prestate attenzione Alle ehm, Ai quantitativi di questi cibi qui Perché La reazione mista è 100% Fino 80% ed è 40% Quindi arriviamo al 220% Quindi bisogna Cercare di non far mancare eh, sia il fino che l'erba, quindi non solo da razione mista, mi raccomando. Stessa cosa per eh, i cavalli e tutte queste cose qui. Quindi faccio vedere: cavallozzi, abbiamo qui, abbiamo 60 più 40, 100%. Ecco qua. Allora diamo un attimo un'occhiatina. Quindi qua abbiamo fatto: ok. Ok, perfetto. Allora quasi quasi qua Qua io gli metterei l'alberozzo Almeno dall'esterno così Lo metto qui vicino al silos In modo tale che non si vede Non vi preoccupate che Il ci pensi lui è la guest star della situazione Allora alberozzo L'alberozzo Non mi sono scordato dove c'è mi sa Eccolo qua Ok perfetto Allora Stessa cosa di prima Ecco qua Abbiamo messo pure un alberozzo qua vicino Allora qua abbiamo uh, Ha bucato il Ha bucato il coso ben and... No Vediamo un po' se lo riusciamo Quindi sì non ci ho fatto caso, ma a quanto pare impattava con la situazione no buono, no good. Quindi, altro. Ecco, mo, ho iniziato a memorizzare la posizione. E quando è così, mettiamolo qui. Quindi, tasto V, tasto C. Ecco qua adesso, e ecco qua. Tanto 100 operazzi sì, ce le offre lo zio Moreno. Allora, vediamo un po'. Mi sembra che più o meno. Allora, questo però qua. Un alberozzo quasi quasi. Lo metterei. Sì, costano relativamente poco. E eh, devo essere sincero. Costicchiano ma Poco poco. Poco poco. Allora, però, ah, no. Eventualmente, posso anche passare qua sotto, ok. Ah, aspettate un momento. E qua devo mettere la garitta. Vuoi la garitta, ritta, rita muovi la garitta. Mi stavo dimenticando della garitta. Il garitone. Eh, questa mod la trovate nel Motab ufficiale security. Pare che si chiama. Allora, mi pare. Allora, edifici Vediamo un po' se sta in capannoni No eh, Fattorie mi sembra Vediamo un po' Oggi ci Stiamo un pochettino Guardando un'occhiatina a tante cose che Non guardate un bel po' di tempo Allora, silos non penso Attrezzi non penso allora sicuramente allora dovrebbe essere decorazioni e altro dovrebbe essere così ha visto quante mod che cosa eh, eh, guarda che io ne ho più me ne sono io credevo di averne poche ma in realtà le mie mod sono parecchie, ne ho, beh, sono parecchie ma sono anche relativamente leggere. E ne ho circa 200, però 200 ma io le utilizzo per 4 serie, 3 serie, 4 serie. Quindi diciamo che più o meno la maggior parte delle mod le, le condivido e le ricondivido più o meno in tutte le serie. Però pure d'uno scherzo, scherzi, eh, amore. devo dire la verità vista non poche scenari non pochine non poche not less allora vediamo un po se riusciamo a trovare la carità dove poi ci mettiamo mister morino la fonda nozz faccio una però guarda io per esempio io le utilizzo tutte queste mod quindi io per esempio utilizzandole utilizzandole ovviamente eh, non ne ho come un peso ecco qua abbiamo pure la caretta del nostro moreno qua ecco qua un ingresso di lusso ragazzi che solo moreno vi poteva offrire allora comunque sì diciamo che la maggior parte di queste mod le utilizzo tutte suddivise in varie serie quindi so più o meno Uh, in questa serie le utilizzo tutte tutte le mod incluse quelle lì che non fanno parte del mod hub ufficiale uh, quindi le mod che non utilizzo le, le elimino dal disco infatti quando uh, termino una serie la, le mod che se utilizzavo delle mod anche le mod hub ufficiale non uh, non le tengo più allora Mmm, andiamo un'occhiatina. Allora, qua. Diciamo che un po' più la facciata esterna, però questa qua gli mettere un albero, no, un alberozzo. Mettiamo un altro alberozzo, ragazzi, perché comunque dalla strada si vede, quindi è brutto vedere una parete vuota, Oppure vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Vai tranquillo, moreno. Non preoccuparti, grazie naturalmente per essere passato. Non ti preoccupi, fai, fai. Fai con calma. Thank you so much, my friend Oh yes, oh yes. Allora, ritorniamo a noi. dunque dunque market stall no, quasi quasi bel cingerozzo questo è il cingerozzo però ci dovrebbe essere qualche altra cosa no queste le mettiamo da qualche altra parte per il momento facciamo così ah, comunque moreno ho visto anche la tua serie di quella di ranch amici di youtube naturalmente vi invito a passare e a visitare il canale youtube del mitico moreno che tutti e tuzze come sempre vi invito a lasciare un bel like a condividere i suoi video mi raccomando e ovviamente andate a seguire anche i canalozzi dell'amico fernbus o fernbus 08 della mitica Chiara R404 il nostro residentissimo la storta che proprio ieri sera quindi l'8 dicembre è ritornato in live e naturalmente oltre alla lista degli streamers che Zio vi consiglio la trovate nella descrizione del canale ma naturalmente come dico sempre seguite i vostri streamers preferiti e se potete supportateli dimmi Gaspari scusami ma mi sono un attimo distretto mi sono distraggiuto dimmi tutto caro se posso esserti d'aiuto allora credevo di aver attivato la super forza ma in realtà non è così quindi i wallet evidentemente sono leggerozzi praticamente eh, è e quando il pandozzo che si fa la trincata mette anche lui sorseggia all'acqua fa idratation e così praticamente Uh, aumenta di livello il, il pandozzo, opla, facciamo un po' di, di movimento logistico a mano esci. Oh, intanto abbiamo, stiamo producendo un bel po' di di cereali però la prossima produzione dovrà essere cioccolato chocolate should be next production ecco qua me li mettiamo di taglio così beh che non devono uscire mezzi però ecco qua allora andiamo un po' ah c'è da spostare il burro narciso parole di burro eh, bella, bella domanda. Allora, burro, burro, burro. Ah, il bacco per bacco. Allora, quasi, quasi. Quasi, quasi. Facciamo così. Il carrellozzo fotocaricante. Ah, ma io ho il muletto, Giusto. Ho cambiato muletto ragazzi, ho preso quello lì con le furche che diventano quattro, le furche, eccolo qua, Questo si allarga e possiamo tranquillamente usare il metodo AIEAIEA, ah, yeah, yeah. ovvero il metodo del mitico Aleasso che saluto naturalmente e vi invito a passare nel suo canalozzo, anzi quasi quasi facciamo anche una presentazione al canale. Allora, ecco qua, vediamo se riusciamo. Ecco qua, naturalmente il mitico Mr. Aiaia, ovvero Mr. Aleasso, anche un canale YouTube che naturalmente vi invito a visitare, ad iscrivervi e attivate le campanelle, lasciate tanti like ai suoi video. E gli facciamo una bella shbatto della divani. E voilà! Anche lui è un altro bravissimo amico streamer. Allora, andiamo a spostare un attimo. E questo mutuo li metto. One moment. Chiediamo un attimo. appena se può darci una mano. e Va bene, ci penso io. Grazie, penis sei mitico. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, bacco per bacco. Allora, silos. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Eh, container. Allora container container eh, no non è qua mm. questi sono uh. allora fattorie no vediamo se sta qua qualcosina let's check check one two, three. check check allora questo dice questo però è enorme però questo si può mettere si può anche forse l'idea non è male potrebbe mettere qua mi sembra che non, non impatta nemmeno però spazio lo spazio un po' risicato è un po' risicato 2 eh. milioni di 2 milioni di prodotti non è male anzi parecchio eh, allora questi sono questi sono quelli selettivi sì questi sono quelli selettivi Qualcosa, quello era bellino perché questa è, ah questa è la mitica mod della pizzeria del mitico Nick November Yankee Kilo Kilo è il numero 3. Naturalmente, per chi non lo conoscesse, io. Per chi lo conoscesse, dubito che non conoscete il mitico Nick. Allora, quindi, Questa però mi dice che questa mod funziona come se fosse un silos, e questo mi preoccupa. Questo mi preoccupa. Yeah. Questa è un po' grandicella, su so, su so piccola. Eh, Questa 500.000 litri mm, ci faccio ben poco. Medium, medium. Questa è troppo larga. Questa, no, 20 milioni, no. Allora, vediamo un po'. Arrivato a sto punto, vediamo un po' come la situazione qua ecco qua abbiamo posizionato un piccolo deposito un piccolo allora questo quindi qua funziona come il allora direi Dove sta il carellozzo, iniziamo a fare una prova, spostiamo un po' di, di pallet di bacco per bacco. Ah, questo ovviamente parte. Allora, ecco qua. Perfetto. Vediamo di spostare un po' i vallet da qua, è un po' strettino, eh. We have not enough space, but we will try. I will try to. I will try to fix you. Allora, questi mi sa che dobbiamo però. Vediamo se riusciamo a, ad agganciarne un paio su due forche differenti. Eh, uh. Questo non è il, meeting, il, uh, il metodo Aleaso-Ia-Ia, quindi non è quello, il metodo buono. Allora ho capito come forse come lo devo prendere Devo acchiapparlo così o così Ecco qua anche se questo scapperà ovviamente tenderà a scivolare S sliding doors Oppla Ora vi faccio vedere una cosa simpatica di questo carellozzo. Allora adesso vado a prendere il carrellino che ho su InFarm. E vi faccio vedere una, una cosa, una particolarità di questa mod che mi è stata suggerita da uh, Salvo Farmer Official che saluto naturalmente, anzi quasi quasi, gli faccio una bella presentazione. un po' se lo rende ho sbagliato va bene così salvo farmer official allora eh, facciamo così a ah, proposta mettiamo anche nel frattempo mettiamo l'operaio a completare il lavoro, quindi nel frattempo facciamo così. Andiamo sulla mappa. Ecco qua. Allora, dove che l'ho messo? Dove che ho messo? Ah, sta sotto il... Sotto il capanno. Mi consulta. Allora, non utilizzerò l'opzione autocaricante, quindi vi farò vedere una chicca per quanto riguarda... Il, la, quel muletto ha una caratteristica particolare and now I will show you um, a different way about um, one thing you will see i will not use this um this mod with with the to load so you will see eh uh, i cute think nascendiamo facciamo nous le feu de direction voilà ecco qui oh sono bellissimi ok dovremo poter caricare in un certo modo 6.000 litri di materiale ok allora spegniamo qua allora intanto salviamo la partita perché Occhio OK. al Allora mettiamo due verre così facciamo passare un po' più velocemente il tempo. Il tempo Allora vediamo se riusciamo a caricare frontalmente. Ora vi faccio vedere una cosa. And now I will show you a thing about this mat. I will not use at all out the load out the trailer. Allora, vediamo se fa la stessa cosa. No, l'ho lasciata così, l'ha lasciata. Oh cacchio. L'altra volta me l'ha sistemata. Fammi vedere un attimo una cosa. Oh, vabbè. stiamo un po strettini quindi io direi qui di utilizzare direttamente l'autocaricante utilizziamo comunque non so forse è stato un caso l'altro scorso vabbè comunque off camera praticamente off camera mi ha caricato la situazione allora, qua pare che abbiamo finito ah, ecco qua sto sbucando Ah, ok è pieno allora mo qua beh ma ci facciamo il girozzo il giro quello classico this is a kind of a christmas tour ovviamente un po', un po un giro un po più natalizio com'è che si fa a caricare vediamo un attimo una cosa adesso noi scarichiamo questo facciamo un vero e proprio test della mod attivare il caricamento no ah sì lo troviamo in un menu in un menu specifico allora ora, ora vi faccio vedere now I will show you how to use this mat or we will uh, we will see how to use this mat ok allora noi dovremmo avere ecco qua no No object storage built in yet, che significa? se sì, ma vengo qua. Se io vengo qui... Vediamo, forse bisogna interagire con qualche altro punto. Non mi è chiara questa cosa. 11.000 litri, vediamo un po' se c'è qualche... vicino alla mappa mostra menu menu del canale maiuscolo no ok questa non l'ho capita andiamo un po' forse sta qua allora vediamo un po' no object storage fatemi sapere se sapete come si utilizza questa, questa mod io non l'ho capita allora ragazzi eh, io io approfitto ancora una volta per ringraziare ciao leo carissimo buonasera a te grazie grazie mille per essere passato a salutarmi allora ragazzuoli io approfitto ancora una volta per ringraziare i moderatori le moderatrici gli amici e le amiche del canale e tutti coloro che eh, stanno seguendo i miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che trovate il link nella descrizione del video per seguirli. Naturalmente, non dimenticate di mettere un bel like al video e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto and so I want to say again thank you so much to my moderators and uh, if you are not a follower of my channels you can do this for free e allora ragazzi grazie mille a tutti ringrazio ah scusate allora dimenticavo di ringraziare moreno gasfari il mitico leonardo da vinci che è passato a salutarmi ringrazio naturalmente ancora una volta Maximum Eurotrack 2 per essersi iscritto al canale, naturalmente fatelo anche voi perché è totalmente gratuito. E allora grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, grazie, thank you, ciao.